Buonasera a tutti. Come sapete oggi il Capo Dipartimento non può partecipare alla consueta conferenza stampa. La conferenza stampa oggi sarà tenuta dal Agostino Miozzo, direttore del Dipartimento della Protezione Civile e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e da Luigi D'Angelo, Direttore Operativo Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile. Cedo subito la parola ad Agostino Miozzo per la lettura dei dati odierni. Grazie. Eh, prima, prima di darvi i dati, due parole su, sul Dottor Borrelli che, come sapete, questa mattina ha accusato uh, sintomi febbrili, una leggera afonia e quindi per un senso di responsabilità e di precauzione. Ovviamente il Dottor Borrelli ha deciso di rientrare presso il, domicilio, il proprio domicilio, dove in questo momento eh, è e da dove continua a, a, a lavorare e a seguire con attenzione, con la sempre importante e decisa attenzione che ha dato alla gestione di questa grande emergenza. Eh, tutto il Dipartimento, il dipartimento eh, continua nelle sue attività. Eh, pensiamo ovviamente, siamo vicini al Dottor Borelli, a tutti i colleghi, a quei colleghi che eh, anch'essi eh, sono a casa per i motivi che voi conoscete. Il Dipartimento continua nelle sue attività senza sosta, garantendo la eh, funzionalità di tutte le strutture operative nel rapporto con, la con le regioni e quindi con il territorio con le strutture sanitarie. Eh, leggo brevemente i numeri che eh, abitualmente il dottor Borrelli dà. Allora, oggi i guariti sono 1036, che eh, cifra che porta al totale dei mh, pazienti guariti a 9.362. È di 3.491 l'incremento delle persone eh, attualmente positive, totale che porta i positivi a 57.521. Sono 30.920 le, le persone in, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e 3.489 i pazienti in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi dobbiamo riscontrare un numero di 683 nuovi deceduti. Un piccolo dato importante, poi passo la parola al collega Luigi D'Angelo sulle attività, un dato relativo al conto corrente che è stato aperto per sostenere le attività di emergenza in questo periodo eh, da un, una cifra rilevante. Ad oggi sono eh, disponibili sul nostro conto corrente, grazie al contributo dei cittadini, 44 milioni 79 mila e 73 euro. Luigi. Sì, buonasera a tutti. Continuano l'attività di eh, coordinamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile con tutte le diverse componenti e strutture operative e con tutte le Regioni. Attività intense e costanti finalizzate all'attività di assistenza alla popolazione che sta vivendo questa drammatica vicenda su tutto il territorio nazionale. In particolare eh, segnalo che oggi sono stati effettuati tre trasferimenti di pazienti in terapia intensiva che hanno lasciato la Lombardia alleggerendo quindi quelle strutture che sono già in forte affaticamento per quanto riguarda la presenza nelle terapie intensive, nelle cure più intense, per recarsi attraverso un trasporto in biocontenimento e protetto un paziente a Genova, e quindi ringraziamo la regione Liguria come tutte le altre regioni che stanno dando un grande contributo a questa attività, e due pazienti sono stati trasferiti all'Ipsia con mezzi della difesa. Quindi vorrei ringraziare sia la difesa che eh, soprattutto segnalare il grande contributo che la Germania sta dando. Altri pazienti trasferiremo nelle prossime giornate attraverso sia mezzi della nostra aeronautica ma anche mezzi che la Germania porterà in Italia e che caricheranno pazienti in terapia intensiva dalla Lombardia e delle altre regioni che dovessero farne riferimento. E al momento abbiamo trasferito quindi dalla Lombardia 32 pazienti Covid e 40 pazienti no Covid in altre regioni e in Germania come detto. Continua l'attività delle forze in campo, in particolare del volontariato. Siamo a oltre 9.600 volontari che si aggiungono chiaramente a tutte quante le altre forze di polizia, forze dell'ordine, forze armate, che stanno, i Vigili del Fuoco, che stanno operando costantemente sul nostro territorio per questa emergenza. In particolare eh, abbiamo allestito oltre 720 tende pre-triage davanti ai pronto soccorsi e rientra nell'ottica di un piano di e sorveglianza sanitaria. Queste tende ci consentono e consentono alle strutture sanitarie di intercettare immediatamente eventuali persone che dovessero presentare sintomi riconducibili al, al Covid-19 e quindi potremmo immediatamente isolarle. Questa è un'attività che facciamo sin dall'inizio che è molto importante. Cento, 151 tende pre-triage all'interno dei penitenziari per lo stesso motivo intercettare i pazienti che presentano sintomi possibilmente riconducibili. Lavoriamo ancora anche oggi l'attività intensa d'intesa con gli armatori di navi battenti bandiera italiana e non solo che attraccano sui nostri porti e che sono arrivati alla conclusione del, dei loro viaggi e d'intesa con le regioni e con gli armatori stiamo lavorando e con le Capitanerie di Porto e le autorità portuali ma anche con l'USMAF che è l'autorità sanitaria e marittima di frontiera per lo svuotamento immediato e rapido di queste navi e il ritorno a destino nei loro paesi d'origine di tutti i passeggeri e dei membri dell'equipaggio. In particolare Stiamo lavorando sulla luminosa, costa luminosa a Savona e su altre due navi di costa crociere a Civitavecchia e più un'altra nave della MSC. Um. Continuano ancora le attività di supporto da parte di Paesi esteri a questa emergenza, in particolare sono in trasferimento eh, un team di tecnici, eh, di esperti sanitari e tecnici di sanificazione arrivati dalla Russia, un team di 140 persone con materiali e mezzi che hanno donato al nostro Paese e che sono in trasferimento sulla Lombardia. In così come saranno domani in trasferimento il primo gruppo di medici volontari e qui un ringraziamento a tutti i medici che hanno finora dato una disponibilità volontaria a partecipare alle operazioni di supporto alle regioni maggiormente colpite. Domani ne trasferiremo un buon numero a, eh, in Lombardia attraverso un mezzo della difesa e eh, altrettante andranno invece in Emilia Romagna a Piacenza per dare supporto. Questi sono i primi trasferimenti ma da qui da Domani in poi avverranno trasferimenti continui delle persone che hanno dato la disponibilità. Vengono prima tamponate, all'esito del tampone, vengono inviate sui territori, chiaramente a tampone negativo. Eh, continuiamo ancora con l'allestimento di ospedali da campo. Eh, ricordo l'ospedale dell'Ana a Bergamo, l'ospedale della Samaritans a Cremona e l'ospedale del, della Difesa, il Roll 2, che sono sia a Crema che a Piacenza, che sono operativi. Nel contesto del, dell'attivazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi di ospedali da, da campo come quello americano che ha raggiunto Cremona, il Samaritans, stiamo già lavorando per l'arrivo eh, entro i prossimi tre giorni eh, di un ospedale offerto eh, dalla Cina. È Un ospedale che si comporrà di 50 medici, 80 infermieri e 30 tecnici e che verrà dislocato in, ehm, nelle marche che appunto ne hanno fatto richiesta. Sono tecnici sanitari che hanno lavorato anche anche a Wuhan e che quindi portano in Italia un'esperienza importante e questo nell'ottica di una collaborazione strettissima tra il nostro Paese e la Cina eh, in questo momento. Se ci sono domande. Paola Motta di Sky TG24. Ritenete ad oggi che la conferenza stampa il consueto bollettino eh, dei numeri e continuerà nei prossimi giorni? Assolutamente sì, nei prossimi giorni. Adesso capiremo, probabilmente al momento ancora, eh, non è noto l'esito del tampone del Dottor Borrelli. Ci auguriamo tutti che sia negativo. Capiremo nei prossimi giorni quando il dottor Borrelli potrà rientrare in Dipartimento, ma certamente la conferenza stampa continuerà nei prossimi giorni, vi faremo sapere le, le modalità in cui si, si terrà, ma si terrà tutti i giorni. Una cosa che volevo chiedere è, a 14, quindi due settimane dal primo grande provvedimento di quarantena italiana, eh, qual è il vostro bilancio, visto che eh, c'è diciamo, un lieve calo, però comunque so, voi avevate aspettative diverse, il numero era quello che, insomma, vi aspettavate, vi aspettavate ancora questi numeri così alti, dopo 14 giorni di quarantena, quindi dopo il periodo che tutti conosciamo, ci è stato detto, di incubazione? Eh, le aspettative eh, e le previsioni eh, erano sostanzialmente quelle che stiamo vivendo. Eh, siamo in una fase di eh, apparente stabilizzazione eh, consideriamo che eh, l'attuale la, numero di persone infette, di persone di nuovi casi, sia coerente con il trend eh, che la diffusione della malattia ha avuto nel Paese. Eh, questo ci fa pensare che è indispensabile, assolutamente indispensabile, se vogliamo vedere questa curva stabilizzarsi e poi iniziare una decrescita, mantenere le rigorose eh, indicazioni di distanziamento sociale, tutte quelle eh, indicazioni che eh, da ormai da, due, da molte settimane stiamo eh, diffondendo e dando alla cittadinanza. È un momento delicato, tutti i matematici e tutti gli epidemiologi sanno che il trend sembra rispondere a, alle indicazioni che noi abbiamo dato. Se eh, si abbassa la guardia nei confronti di, questo, di questa risposta, che devo dire ci sembra essere stata una risposta forte, importante, decisa da parte degli italiani, se abbassiamo la guardia quel, quella curva potrebbe risalire. Passati questi 14 giorni, i nuovi contagi sono attribuibili ad una specifica fascia di popolazione? Dico per dire, magari le persone che finora non erano state ancora in quarantena per motivi specifici o quelli che magari sono usciti lo stesso? Eh, è possibile. Eh, I nuovi contagi... Dopo due settimane dobbiamo aspettarci il, la risposta all'isolamento eh, della popolazione. Eh, non conosciamo, i pazienti asintomatici non sono eh, evidentemente noti, quindi eh, le due settimane ci aiutano a vedere se il trend è un trend di stabilizzazione o di decrescita. Quindi eh, dobbiamo necessariamente essere pazienti ed attendere i prossimi giorni per vedere qual è l'effettiva risposta rispetto alle indicazioni che sono state date, all'impegno che viene dato, anche perché come tutti voi sapete questo tempo a noi serve per organizzare la risposta del sistema sanitario. Quindi il dubbio è che molti asintomatici siano in quarantena praticamente? Ma di, di fatto noi abbiamo messo in quarantena tutta la popolazione, quindi abbiamo messo in quarantena anche gli asintomatici, quindi ci aspettiamo che questo processo di quarantena dia dei risultati positivi. Eh, le indicazioni sembrano, darlo, sembrano dare delle, delle indicazioni positive, ma non dobbiamo essere eccessivamente ottimisti, dobbiamo mantenere alta la guardia e fare in modo che si rispetti la rigorosa eh, indicazione di distanziamento sociale. Buonasera, sono Cecconi del Tg3. Scusate, vi chiedo un chiarimento sui dati che date quotidianamente, cioè, perché ieri si è creata anche un po' di confusione. Il, eh, il, I nuovi tamponi positivi, cioè i nuovi eh, diagnosticati positivi al Covid eh, sono da cercare, facendo una sottrazione diciamo, sulla colonna arancione, cioè del totale nuovi positivi e eh, perché invece di solito ci date il dato degli attualmente contagiati? Perché questo ha creato un po', diciamo, spaesamento. Perché ieri uno cresceva rispetto al giorno prima e l'altro diminuiva rispetto al giorno prima. In, uh, il numero che forniamo è fondamentalmente il numero che in un'emergenza di uh, protezione civile definiremmo popolazione assistita. Cioè è il numero delle persone che in quel momento e l'incremento delle persone che rispetto al giorno precedente si trovano in uh, isolamento domiciliare, terapia intensiva o in strutture ospedaliere. Quindi Secondo il modo di operare della protezione civile il numero che forniamo è quello che definiremmo appunto la popolazione assistita. D'altronde in tutte le conferenze stampa noi abbiamo sempre parlato di incremento di attualmente positivi. Per il resto i dati sono forniti in trasparenza all'interno del comunicato stampa che è pubblicato sul sito del nostro Dipartimento. E comunque dal sito del Dipartimento è possibile accedere a una mappa in open data da cui è sono scaricabili tutte le schede giornaliere con gli incrementi anche per provincia. Connetto Rai News. E, per quanto riguarda invece i tamponi, è possibile che si stiano sempre facendo meno tamponi rispetto a prima e per questo i dati sono in calo? È una domanda che mi viene fatta spesso e quindi la rivolgo anche a voi da altre persone che come me vorrebbero capire. Grazie. No, non mi risulta che, che si facciano meno tamponi. Si fanno i tamponi che il sistema sanitario nazionale ritiene necessario fare secondo le indicazioni che ci sono suggerite dalle organizzazioni internazionali. Quindi c'è una policy di ricerca eh, dei pazienti, soprattutto dei pazienti sintomatici o dei contatti stretti. Non, non, non c'è alcun dato che fa pensare che stiamo riducendo il numero dei tamponi. Grazie a tutti.